Appassionati del paranormale e del mistero. Allora ditemi un po'. Chi di voi non conosce Consonno? Beh, per chi non ha la più pallida idea di dove si trovi, è una cittadina, in una frazione in provincia di Lecco. Edificata negli anni 60-70, dopo essere stata una città dei balocchi, in seguito a una frana diventò una città fantasma. Sonno, per chi non lo sapesse, è stata usata anche per scene di film e per girare pubblicità. La struttura più imponente e più importante è il minareto, mentre sotto, al piano terra, si potevano trovare vari negozi. Al piano superiore, invece, si trovavano gli appartamenti. Ma una cosa va detta, a Consonno ci sono ancora persone che credono nel recupero delle strutture. E questo direi che è terribilmente fantastico. Io e Alessandro ci siamo trovati qui una domenica pomeriggio, che con sonno era una città semi-fantasma, faceva freddo. E abbiamo fatto merenda, bevendo dell'ottimo tè, offerto gentilmente dalla comunità, che ancora viene con sonno per ritrovarsi, a ricordare quel che era e perché no per continuare a sognare che forse per questo borgo ci sia ancora una speranza intanto posso dirvi che un incontro strano lo abbiamo fatto un cane di nome Claudia e tuttora ci rido sopra io non avrei mai chiamato il mio cane Claudia forse Gigi, Popa, Kika vabbè l'importante alla fine è che ognuno di noi sia libero di scegliere e soprattutto di credere in ciò che vuole Hai sentito? Lamenti, si. Sì. Ma lo senti anche tu? Eh? Arriva dalla casa dove eravamo prima. eh? Ma non è un animale magari? la torcia. qualcuno qui che vuole comunicare con noi Questo pomeriggio siamo venuti qui e qualcuno ha interagito col K2. Ha fatto accendere le lucine. È ancora qui qualcuno? C'è ancora qualcuno qui? Balbetto, sono un po' agitato, scusa. Eh? Non lo so, mi sento questa sensazione strana. La sensazione di cosa? Di essere chiuso in trappola. Te lo giuro. Ma perché magari in ambiente piccolo ti dà questa sensazione, no? Sì, sì, può essere. Sì, magari è suggestione, però ti dico quello che sento. Ok. Respira? <ride> Allora, se c'è qualcuno, venga qui vicino, si avvicini a questo strumento e se ti avvicini a questo strumento, vedrai illuminarsi delle lucine. Puoi darci un segno della tua presenza? Prima brillato, eh? Mm. C'è stato questo flash? Ho visto anche un flash? Eh? vero? no. Inutile nascondervi che la tensione era tanta, talmente alta che quel flash che avevamo visto lo attribuito ad altro, non prendendo in considerazione nemmeno lontanamente il K2. Ve lo faccio rivedere. C'è gente qua intorno. Porta. Hai voglia di comunicare con noi? Se si sì, accendi le lucine di questo K2. Non ti senti tranquillo, Allen. Si vede? Sì. Ti, ti, ti sento. Che non mi senti. <ride> che sto così. Sì. Cos'è stato? Un rombo in lontananza. Non ero, non ero. Eh, sì, è noi adem. Oh, ma cazzo! Oh ragazzi che... scusate ma. <ride> oh. <ride> Dai. Dai, tranquilli. Siamo tranquilli, non okay. c'è nessuno, ok? Siamo solo io e te di vivi. Eh. Esistono diversi strumenti per provare, per provare ad interagire, ma anche il freddo mi fa ballettare, c'è il mento gelato. Ecco. Eh. Lo facciamo vedere? Sì. Allora, questo è un registratore digitale, ok? E ora proviamo a fare una sessione di FVE. C'è qualcuno qui? Aspetta. Se sì, puoi avvicinarti a questa lucina rossa che vedi e farci sentire la tua voce. Abitavi qui, in questo luogo? Sappiamo che Consonno era una città molto bella, molto eh, creativa. All'inizio aveva solo pochi abitanti, poi man mano questi abitanti sono cresciuti, è diventato un centro, è diventato il Paese dei Balocchi. Vogliamo sapere se c'è qualcuno qui che è in grado di raccontarci qualcosa. Sei un uomo? vuoi raccontarci qualcosa? ti dà fastidio che siamo qua? avvicinarti a questa lucina rossa che vedi e farci sentire la tua voce dice qualcosa? e farci sentire la tua voce abitavi qui in questo luogo?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 male che non c'è nebbia mm. perché ti, perché ti, ti non lo so vedi già qua fuori all'aperto mi sento meglio o perché mi sembra avere sotto controllo la situazione, in, in, in, in. La situazione. Mm. non lo so Sette con il, il, con sì. il sì. Quanto abbiamo camminato Chile? Eh, ah, dopo conti passi se vuoi. <ride> dove siamo entrati pomeriggio. Sì. Era qui, sì. Ok. Bene, capo due. Eh? Ah, sì. Ok, qua non piace a me. Infatti ecco. comincia bene. Ah. Allora siete qua. Eh? Siete qua allora? Brividi. Hai brividi? Sì. Adesso mi hai detto anch'io. C'è qualcuno qui? Con noi? era un fischio ma non mi ridere pazzesco rosso chi c'è qui con noi? Che si lo rifà ancora? Io non l'ho sentito. Eh. Ho sentito un, un rumore rumore prima. Puoi rifarlo, eri tu? Si due colpi? Sì. Se c'è qualcuno, fatti sentire. Se ci sei, illumina la luce del K2. Oh. Mi fai il rumore per farci capire che ci sei, per favore? Allora, un attimo, scrivono. Fammi luce però.